Ciao e benvenuti al nuovo video. Allora, sì, siamo ancora qui, quindi dovremo fare sicuramente qualcosa. Datemi voi delle idee. Quindi è meglio chiaro, oscuro, una trama in particolare, qualcosa. Datemi idee, insomma, ok. Ma intanto, io prima di iniziare a farvi vedere i prodotti di questo video, devo chiedervi un like assolutamente, anche solo per questa, aspettate, questa felpa con il cappuccio, con orsacchiotto e le orecchiotte 40 anni non sentirli ma è deliziosa, bellissima, morbidissima coloratissima e non coloratissima, coccolosissima e bianca, colorata cosa e allo stesso tempo penso che ve l'ha presa in sconto su Terranova, quindi anche ottimo prodotto, ma adesso andiamo con i prodotti che davvero ci interessano a tutti ed oggi Bumble and Bumble Bumble and Bumble, non lo so e perché non li avevo mai sentiti sinceramente me li hanno inviati da look fantastic quindi sono dei trattamenti per capelli adatti a tutte le tipologie di capelli si sì, sto appoggiando di qua a modello mm, tavolino ok dunque partiamo con mostrare un attimo di che cosa si tratta intanto il marchio tiene molto alla formula dei prodotti e quindi alla qualità mm, e o meno al packaging quindi un pack abbastanza minimale facile da riconoscere tra le diverse linee, ma allo stesso tempo senza tanti fronzoli e guardiamo di più alla qualità del prodotto e mi piace. Oltretutto comunque sono prodotti di ottima qualità e prestazioni ed hanno una formula attenta senza siliconi, già questo mi piace. Questi sono tre set che sono anche disponibili in vendita da Look Fantastic e andiamo a vederli ma ci sono tante linee diverse loro hanno mandato quelle più adatte al mio tipo di capelli ma ci sono le linee per i capelli ricci quelle per i capelli non mi ricordo se grigi o bianchi quindi comunque ci sono tante linee anche andiamo partendo con questa perché è la prima che ho sopra questa è bambola in bambola anzi perché è in inglese se non sbaglio New York perfetto ed è Mega E 4 Mega Moistures quindi super idratante. Ed vediamo che cosa contiene questo piccolo set che è perfetto anche da travel size, ad esempio quelle da viaggio. Oppure per provare il prodotto, abbiamo Shampoo Invisible Oil. Mm, col fatto che sia olio, proviamo la texture, vediamo. Il profumo è fantastico. Cosa contiene, che buono il profumo, no. Non dice cosa contiene per capelli davvero secchi. Non sto leggendo, ma non riesco a capire vediamo la formula si, sì, è molto idratante, effettivamente. Vedete. Là. È proprio mh, tipo un olio non so se con i miei capelli misti possa andare bene ma lo proveremo quindi shampoo in visible oil e poi anche il balsamo 30 ml a questo punto andiamo a vedere se anche il balsamo il balsamo è più bianco È sempre molto molto molto corposo ok e mi dite che cos'è questo primer protezione uv e termo anti uv termo protettore applicare spray sui capelli bagnati o asciutti mm. protettivo uv e anche termoprotettore, vediamo, lo apro così per non vedere lo spray, è abbastanza corposo, anche lui è corposo, molto corposo, è proprio un latte termoprotettore, ha ah, un profumo buono, buono, buono, devo capire che cosa c'è dentro perché è davvero molto buono, eh, magari dovevo prepararmelo prima però è bello farlo anche con voi non riesco a, a capirlo buono anche perché non lo dice quindi non riesco a individuare che co a cosa c'è comunque per capelli molto secchi ed effettivamente posso dire che guardandolo così sì effettivamente è per i capelli molto secchi che però utilizzato solo sulle punte potrebbe anche andare proverò e vi farò sapere poi dopo andiamo con in ordine di volume questo che è Repair più protect collection eccola qua questa previene ehm, damage la rottura ed è la sto traducendo e styling il la rovinarsi con lo styling dei capelli protegge i capelli danneggiati ok abbiamo diversi prodotti qua dentro voglio vedere anche questo se c'è un'indicazione un, un di la... no. ok vabbè, andiamo a vedere ok questi sono dice color safe senza eh, senza cleanser detergenti a base di sodio però sono campioncini questi 7 ml l'uno di shampoo e balsamo ah, ecco perché full size sono gli altri ok quindi abbiamo un bond building Sero riparatore color safe, anche questo, per capelli colorati da 60 ml. Un sero trattante dice come fare. Dopo lo shampoo, applicare per 5 minuti e risciacquare. Quindi una volta a settimana da applicare sui capelli e a risciacquare. Quindi proprio un ristrutturante la maschera anche perché è bello corposo poi vedo un ultimo prodotto anche questo bello grande thermal protector mi piace in tema protettore ripari capelli danneggiati e con honey protective complex quindi con miele protettivo da 125 ml ok allora fino a 230 gradi perfetto eh, bisogna mescolarlo ed applicare sui capelli prima della piega sui capelli asciutti sui capelli asciutti prima della piega buono il profumo il profumo è buono, è molto buono, è proprio liquido, quindi questo è facile da applicare. Ok, questo è un set che hm, ci piace soprattutto per la cura dei capelli, quindi shampoo e balsamo sono più campioncini da provarli. Però il fatto che non abbiano sale all'interno è una cosa importante, soprattutto per i capelli colorati. Normalmente i prodotti in commercio hanno il sale all'interno e non proprio sale inteso come sale, ma i prodotti salini infatti quando si fa lo trattamento quello lisciante alla keratina bisogna stare attenti che all'interno non ci siano prodotti a base di sale quando poi si fanno i trattamenti successivi ma adesso io questo lo appoggio dove ho messo l'altro? Ah, qui e andiamo con l'ultimo eccolo qui questo è il trattamento The Volume Collection per ehm, capelli più voluminosi 2006. e io di volume effettivamente ne ho bisogno e allora andiamo a vedere anche questo sono tutti i set che ho detto che sono anche in vendita oppure ci sono io l'ho scoperto adesso una cosa no no no no stavo facendo una cavolata no no sto dicendo la giusta questo piccolo no ecco perché questo ha la colla ma una volta aperto ci sono le istruzioni, le indicazioni, io stavo lì a cercare di capire ed eh, invece ti spiega benissimo tutto, tra cui anche che per non rovinare i capelli bisogna stare attenti alle ai ganci, alle forcine, um, agli elastici, ecco e allora adesso perché qui si stava aprendo non riuscivo a capire allora andiamo ad aprire anche questo sempre con la colla ecco e eh, ok sono gli oli dei air hack per utilizzarlo quindi eh, applicarlo sulle radici eh, ok ok forse bisogna vedere i prodotti prima allora andiamo a vedere i prodotti perché vi stavo dicendo che ci sono in formato eh, questi set in vendita ma anche i formati classici quindi ad esempio vi interessa solo il tema protettore prendete solo il tema protettore, shampoo e balsamo ci sono, ci sono anche i bundle, eh, quindi due prodotti de... c'è un po' di tutto insomma ed è, è davvero un mondo ora andiamo a vedere che cosa contiene questo che è quello volumizzante e qui abbiamo piccolo shampoo e balsamo allora amplifica l'idratazione dei capelli cos'è OMP dona volume e idrata i capelli ok allora shampoo e balsamo sono mini size il profumo è classico di uno shampoo, proviamo il balsamo, molto classico. E sono questi da 60 ml luno. Il prodotto che su cui loro puntano, che quindi è il full size ed è un bel full size perché è 250 ml è molto liquido ed è lo spray. Lush Blau dry, per capelli secchi e da volume, come dice di usarlo? Per styler, 2 damp vaporizza prima dello styling sui capelli umidi procedere all'asciugatura. Ok, ecco allora questo prodotto styling si è spenta la luce andiamo a vedere ecco come applicarlo quindi sulle radici poi si massaggia da una parte all'altra delle radici si massaggia e poi si procede all'asciugatura ok e qui adesso ha un senso allora questi set sinceramente mi sono piaciuti soprattutto per andare a provare dei prodotti tra cui alcuni anche full size ed a prezzi accessibili e contenuti. Io ringrazio come sempre Look Fantastic per avermi inviato questi prodotti ma anche Bumble and Bumble, scusate, Bumble, and Bumble per avermi dato la possibilità di provare queste collezioni. Allora è vero che i pack sono molto minimali ma io questo prodotto mi piace tanto sembra una carta una carta bagnata quasi, è bello, è particolare, mi piace, così mi piace. allora a questo punto io vado a rimettere la luce sotto un'altra presa perché qui le prese di corrette vanno un po' saltano, così. ragazzi se davvero devo iniziare a fare video qui bisogna che de... risistemo tutto quanto perché sennò non ci saltiamo fuori, niente spero di avervi fatto conoscere alcuni di questi prodotti Fatemi sapere quali vincoli che di più, a me i tema piacciono sempre, sarà perché utilizzo comunque il phon, il diffusore, la piastra, e quindi mi piacciono sempre da provare, però ce ne sono alcuni che ho provato nel tempo che o fanno sporcare i capelli, oppure lasciano residui. Vediamo come si comportano questi, e è... vediamo se valgono la pena. E niente, con questo è tutto, chiudo il video e vi do appuntamento al prossimo. Ciao!